Buongiorno a tutti, benvenuti a Tg Scuola Bene Comune. Vi proponiamo oggi alcune riflessioni del professor Libero Tastella. A giugno nella scuola non dovevano partire gli esami di stato in presenza, bensì i cantieri per rendere sicuri gli edifici scolastici, riadattare quelli in disuso e costruirne di nuovi in prefabbricato. Sarebbe ripartita la filiera dell'edilizia e si sarebbe costruita una nuova scuola, anche approfittando dell'eco-bonus. Questo è il nodo ed è per noi di Scuola Bene Comune l'unico modo serio per ripartire a settembre in sicurezza. Più aule per classi meno numerose e con più insegnanti in special modo nella scuola dell'infanzia nelle prime due classi della secondaria di secondo grado classi con numero massimo di 15 alunni. invece si fanno gli esami di stato in presenza senza alcun motivo rischiando di accendere nuovi focolai presentati come prova generale per il rientro a settembre per non parlare di un protocollo di sicurezza che esonera da responsabilità l'amministrazione per scaricarla sul personale Un'autodichiarazione sullo stato di salute non prevista dal DPR 445-2000 e che potrà mettere in tilt l'esame Se esso si farà, li si potrà fare solo per il senso di responsabilità di docenti e ADA che metteranno a rischio, per oltre due settimane, la loro salute, quella dei loro familiari, anziani e di tutti i cittadini. Ma ha senso una prova generale come questa quando ancora si è ricostruito il teatro? Assurda poi la retorica con cui la Ministra ha giustificato l'esame in presenza che quello dello scrittore Giordano sul Corsea di un mese fa. È passata dal rito di iniziazione ai suoi ricordi personali di studentessa liceale a Siracusa a notte prima degli esami, dall'antropologia alle canzonette, passando poi per l'arma. I tempi sono cambiati e gli studenti sanno dare, per fortuna, un giusto valore alle cose. Oggi il vero rito di iniziazione si è spostato molto in avanti e dell'indipendenza economica, con il conseguente distacco dalla famiglia. La ministra ora si prenda tutta la responsabilità politica per un esame in presenza, mentre poteva essere svolto un esame online in assoluta sicurezza. Ma credo che per come ha gestito la fase 1 e 2, senza ascoltare nessuno, se non i suoi consulenti ministeriali, per la scuola sia diventata ormai una presenza ingombrante per il governo Conte 2. Questo è tutto, vi saluto, alla prossima, saluti dal Libero Tassella.